buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo una pinzetta chiamata inversa è una pinzetta che permette di trattenere degli oggetti senza dover applicare una forza quando gli oggetti sono stati presi possono essere tenuti senza alcun problema e poi è possibile rilasciare l'oggetto quindi se devo posizionare una sfera, una punta, qualcosa di molto preciso posso utilizzare questa pinzetta inversa abbiamo preso una piccola graffetta, vedete che è molto precisa e permette di contenere, di trattenere oggetti molto piccoli. Grazie per la visione e se trovate utili i nostri video mettete un bel mi piace alla nostra pagina, iscrivetevi al nostro canale. Grazie e a presto.